Torino è stata una lenta scoperta. Quando ci venni a vivere per il primo anno di università, non sapevo nulla di lei. Guardavo la sua cartina geografica e mi perdevo nel dedalo delle stradine geometriche perpendicolari. Presi casa in crocetta perché il mio amico che già viveva lì mi aveva detto «è vicino al centro, 15 minuti di tram e sei arrivato». Per me 15 minuti di tram sembravano un affare, nella gigantesca Torino, dove le distanze e i tempi erano ingigantiti rispetto alla mia piccola valle. Dopo esserci arrivato capì però che non era così, e quei 15 minuti, che più spesso somigliavano una mezz'ora, si fecero eterni. Abitando lontano non uscì molto i primi mesi, andavo in università e tornavo a casa a finite le lezioni. Torino in quei giorni, per me, era solo quella cosa che passava oltre i vetri del tram. era un'estranea che non volevo capire e conoscere. Era la desolazione di Corso Galileo Ferraris alle due di notte, che percorrevo a piedi tornando a casa, un vuoto a cui non appartenevo. Appena potevo tornavo in treno in Valle d'Aosta, a casa mia. Il secondo anno presi casa in centro, a cinque minuti dall'università e tutto cambiò. La città delle vie lunghe e trafficate si era d'incanto rimpicciolita. Le strade si erano fatte più strette ed erano sorvegliate da antiche case risorgimentali. Inoltre, i monumenti e i palazzi che avevo tanto studiato a scuola anni prima, mi guidavano nel labirinto di strade che ora non sembravano più tanto estrane. Quell'anno l'amore per questa città infine scattò, una notte. Stavo tornando a casa, saranno state l'uno o le due, e attraversavo una via Lagrange deserta o quasi. Non so cosa sia stato, forse qualcosa nella luce dei lampioni, che colpiva le facciate delle case neoclassiche attorno a me, forse il surreale silenzio, tanto simile a quello delle mie montagne. Fatto sta che sentii che qualcosa era cambiato. Niente di quanto mi circondava era più estraneo, i colori, gli odori e i rumori erano ormai diventati miei da tempo solo che ancora non me ne ero accorto dalla straniera che era la città è pian piano iniziata a diventare con una lenta e paziente frequentazione con discrezione una donna di famiglia di cui mi ritrovo a conoscere tutte le linee e tutte le abitudini Torino stava iniziando a crescermi dentro a mettere radici in me quando, sempre quella sera arrivai poi all'imboccatura di via Po, da Piazza Castello e vidi in lontananza la Gran Madre Illuminata che sembrava mi aspettasse, ero ormai innamorato. Da quel giorno iniziai a conoscere Torino a poco a poco, prima visitando i grandi monumenti e luoghi storici, come un turista alle prime armi. Poi col tempo scoprì anche i posti meno conosciuti e frequentati, dove scorre la vita, quella autentica. L'entrata di una scuola in corso Marconi, un parco in collina, una panchina in centro sono solo alcuni di quelli che da allora sono diventati i miei posti di Torino, dove sono momenti felici e a volte, purtroppo, anche tristi, che però mi permettono di dire ora, per davvero, Torino è casa mia.